Ciao a tutti, oggi prepareremo la zuppa di funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono funghi misti, latte, vino bianco, olio evo, farina, burro, scalogno, sale, pepe, dado bimbi e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 50 grammi di funghi. E l'olio e li facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, anti velocità soft. Mettiamoli da parte. Senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro e facciamo insaporire per 3 minuti 120 ⁇ velocità 3. Aggiungiamo i funghi. e facciamo cuocere per 5 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il vino e facciamo sfumare per 5 minuti 100 gradi Anti-orario, velocità soft senza misurino. Chiudere con il misurino e frullare per 20 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il dado, la farina, il latte, il sale e il pepe e cuocere per 15 minuti. 100° antiorario, velocità soft. Aggiungere il prezzemolo e frullare per 20 secondi a velocità 8. La zuppa è pronta, trasferiamola in un piatto da portata e decoriamola con i funghi e un po' di prezzemolo tritato. Zuppa di funghi! Grazie e alla prossima ricetta!